ci tengo a dire che questa mozione ehm, con tiene parecchi indirizzi, non solo la questione delle case dell'acqua. Per quanto riguarda le case dell'acqua, per rispondere eh, flash, eh, le dico che abbiamo eh, chiesto di concordare con il gestore del servizio idrico integrato, ovvero ACEA, la possibilità che le case dell'acqua, già installate sul territorio comunale, eroghino il servizio di acqua refrigerata naturale e frizzante con pagamento immediato, con la finalità di eliminare la quota di manutenzione e copertura delle spese di acqua e fornitura elettrica che adesso sono addebitate sia a Roma Capitale che in inserito in tariffa la cittadinanza del lato 2, che è l'ambito territoriale ottimale che, consiste nella, che comprende la città di Roma e il Lazio centrale, perché attualmente, come poi ho già spiegato, altrove il, adesso il servizio delle case dell'acqua è a pagamento per tutti i cittadini quindi di Roma Capitale e anche di Lazio e Provincia quindi non è una erogazione di acqua gratuita, pertanto noi riteniamo giusto che siccome anche in tutta Italia le case dell'acqua sono a pagamento a dei prezzi veramente risori, riteniamo giusto che eh, il servizio chi veramente ne Quindi si andrebbero e... a tagliare le tasse eh, per quanto riguarda certo, tutti i cittadini devoltare... romani. Sì, sì, vai a decurtare, vai a scorporare dalla bolletta la quota della, del pagamento, della manutenzione della, delle case dell'acqua attualmente presenti a Roma e i loro costi di fornitura idrica ed elettrica. Noi riteniamo una, che questa possa essere una questione di, di evitare nei confronti dei cittadini perché, perché si deve pagare un cittadino un servizio che magari non utilizzerà mai. Poi la cosa più importante, siccome, come sa, il tema dell'acqua pubblica c'è particolarmente a cuore in cima alle nostre priorità perché, e peraltro anche... La, la prima delle nostre 5 stelle chiediamo di aprire un tavolo per avviare uno studio di fattibilità sulla ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico facendo parte, partecipare tutti i soggetti coinvolti in questo e chiediamo anche la, la salvaguardia del lago di Bracciano perché come sa il lago di Bracciano è, è un bacino di riserva di Roma Capitale dal 1990 ed è anche una delle aree naturali protette e come sappiamo purtroppo sta subendo un abbassamento del livello idrometrico di oltre un metro e quindi si può un disastro ambientale che rischierebbe anche di portare a sanzioni dall'Unione Europea per la mancata tutela di questa risorsa e quindi chiediamo appunto di salvaguardare questa importantissima risorsa e attuare una revisione degli strumenti di, di produzione dell'acqua potabile, anche eh, comprese le, le concessioni di emungimento. Ecco, lei parla appunto di una mozione, quindi di un indirizzo. Si convertirà sì, questo in una delibera? Eh, in qualcosa e, di. Poi per passerà la giunta perché la mozione, come sappiamo, impegna il sindaco la Giunta, quindi se la mozione è un atto di indirizzo poi sarà la Giunta che tradurrà questo atto con delle delibere, con delle determine e gli degli strumenti che sono tipici della dell'organo della Giunta.